ebay ha lanciato una delle più grandi partnership degli ultimi anni la partnership con pioneer oggi voglio parlare con te di cos'è pioneer cosa significa questo per ebay e tutto quello che devi sapere di questa partnership quindi resta qui ciao a tutti ragazzi bentornati e benvenuti nel mio canale questa settimana non ci siamo visti questo è il primo video della settimana anche se è sabato eh, per una serie di circostanze ho tenuto un webinar sul marketplace, su facebook marketplace O meglio sul dropshipping su facebook per lingua inglese Anzi fatemi sapere se vi interesserebbero contenuti del genere in lingua italiana Poi ho anche una brutta notizia perché mi è caduta la fotocamera Funziona, sto registrando Però l'obiettivo grandangolare che utilizzo per registrare i video eh, si è letteralmente, non lo so, incastrato lo sto usando in questo momento, quindi se mi vedete sfogato o ci saranno problemi di ripresa, io in ogni caso pubblicherò il video, però sappiate perché è successo questa cosa. In pratica l'obiettivo, eh, questo è un, un altro obiettivo, che non posso usare per questi video, eh, non fa più questo movimento, mi si è tipo piegato um, e si è incastrato. Ora sicuramente se c'è qualche fotografo, chissà quanto me ne sta dicendo, però eh, questo, infatti se vedete questo lato, è sfogato penso che dipenda da questo Ora, eh, devo risolvere devo prendere un altro obiettivo ma intanto sto registrando così da um, continuare i video e soprattutto da via questa notizia su ebay perché è molto molto importante eh, quindi per la grafica sappiate che eh, è dovuto a fatto che mi è caduta la fotocamera allora torniamo un attimo all'argomento se non mi conosci sono Daniele un e-commerce manager esperto nel dropshipping sul marketplace specialmente di ebay e oggi voglio parlare appunto con voi di ebay ebay due giorni fa ha lanciato una bomba eh, mediatica, cioè la sua partnership con Pioneer. Pioneer.com è un servizio, un processore di pagamento simile a Paypal anche se con molte differenze sostanziali e che sta crescendo moltissimo Pensate che nel 2020 ha processato 44 miliardi di dollari in pagamenti, quindi comunque cifre di tutto rispetto. Ora, come sapete, eBay uh, sta mettendo tutti i venditori sul Manager Payments, sui pagamenti semplificati in italiano. Questo significa che devi inserire un tuo conto bancario, devi. E, e ti manderanno i pagamenti, direttamente sul tuo conto bancario. Ora, la partnership su Pioneer, quello che sospetto è stata lanciata perché in alcuni paesi non è disponibile eh, l'atto processore perché praticamente eBay utilizza Haiden, che è un processore di pagamento lo stesso che utilizza Etsy per processare i pagamenti oh, quello che verifica in pratica il tuo conto bancario e ti manda realmente i soldi che okay? non è eBay diretto e che eBay non processa i pagamenti diretti ora in alcuni paesi questo Haydn non è disponibile quindi quello che è sospetto è la partnership di Pioneer è nata per coprire quei paesi in cui non potevano per esempio su Etsy in alcuni paesi ancora non c'è la Etsy Payments Mol molti sono costretti a utilizzare Paypal ora, quello che è interessante è che sicuramente con questa partnership chiunque potrà utilizzare Pioneer, anziché il proprio conto bancario. Cosa significa questo per noi venditori? Uh, significa che quando tu vendi qualcosa su eBay, riceverai i soldi direttamente su Pioneer. Invece con il conto bancario devi aspettare che eBay te li manda. Quindi devi aspettare un giorno, più altri due giorni, nel weekend non li manda, quindi in ogni caso dovrai aspettare qualche giorno. E questo può essere fastidioso da per molte persone che preferiscono avere i soldi immediati, tipo me. Non è solo questione di budget, è proprio questione di fastidio e qualcun altro tiene i soldi, ok? Penso che siamo tutti d'accordo. Ora, Pioneer um, sarà disponibile, da marzo è disponibile in molti paesi, eh, non, in tut non tutti contemporaneamente, quindi dovete attendere. Per averlo anche in Italia o comunque per essere, mh, avere la possibilità di collegarlo, come funzionerà il collegamento? Eh, e dopo andiamo a vedere anche i requisiti. Il collegamento funzionerà che tu in pratica inserirai la tua email Pioneer e collegherai il tuo conto a Ebay Un po' come funziona, identico a Paypal Quindi quando qualcuno acquisterà tramite Ebay tu riceverai i soldi sul tuo conto Pioneer Dal tuo conto Pioneer li puoi poi trasferire sul tuo conto bancario o puoi tenerli sul conto Pioneer perché Pioneer ti dà la possibilità di avere anche una carta di debito uh, A differenza di Paypal, o meglio a differenza di Paypal italiano perché nel Regno Unito e eh, in America Paypal ti put, ha le Mastercard eh, Pioneer ti dà la possibilità di eh, avere più IBAN bancari, per esempio ehm, quello in dollari, quello in, in pounds, o quello in euro. Questo significa che se tu sei un venditore internazionale e vendi per esempio in America e vendi in dollari, puoi ricevere i soldi direttamente in dollari e puoi spenderli in dollari. Quindi mettiamo che tu fai dropshipping in dollari, ricevi i pagamenti di eBay in dollari su Pioneer, utilizzi la carta Pioneer per pagare in dollari, oppure per fare trasferimenti bancari in dollari ad al, ai tuoi fornitori o ad altre persone, senza fare il cambio, questo è un significativo risparmio di soldi, oppure puoi fare il cambio di rendendo Pioneer, dovrebbe avere delle tariffe, ovviamente delle commissioni, ma dovrebbero essere leggermente più vantaggiosi del 3,4% di Paypal, quindi questo è un vantaggio oppure puoi trasferirli nel tuo conto bancario in dollari, se ce l'hai o il tuo conto bancario in euro facendo la conversione. Un'altra un cosa eh, positiva con Pioneer è che prenderà molto più piede qui in tutto il mondo e potrai cominciare ad utilizzare Pioneer e mandare i soldi ad altri email, che con Pioneer tu puoi mandare pagamenti a un altro email Pioneer come fai con Paypal. Eh, questo è un altro vantaggio. Sicuramente potrai pagare le tariffe benore, i tariffe eBay ora se le prende automatico, quindi non avrai bisogno di pagarle. Ora, qual è l'altro lato della medaglia? Il problema è che Pioneer eh, può, può risultare un po' complesso, io utilizzo Pioneer, non tantissimo, però è leggermente complesso nell'utilizzo, almeno fino a quando non lo capisci, e soprattutto è estremamente complesso registrarti, ti chiede un casino di documenti. Ora, per Pioneer dice che se hai già un conto, esistente puoi collegare su eBay, o se no lo puoi registrare in fase di collegamento con eBay. Ora, il fatto è che eh, da quello che ho letto e da quello che ho visto, e questo qua nello sbandaggio non è necessario, cioè non è abbastanza avere il conto Pioneer verificato per quello che era l'Ebay, come succedeva con Paypal, ma dovrai fornire ulteriori documenti, a Pioneer o a Ebay non si è capito, penso a Pioneer eh, per, fare la verifica, per fare la verifica. Ora, questo potrebbe essere non, non un problema per alcuni, però comunque ovviamente... Allunga il tempo di verifiche e allunga tutte le rotture di palle, eh? Eh, perché alla fine, eh, stiamo parlando di questo. Quindi eh, dovrai dare ulteriori documenti. Invece, se utilizzi i pagamenti semplificati, i biglietti, attento con tu, IBAN, solitamente non c'è bisogno, al massimo, di chiedere un restartto conto. Ora c'è proprio un altro, un altro vantaggio se non utilizziamo pagamenti semplificati eBay ti manda i soldi dopo 2, 3, 4 giorni ok? Eh, in base alla tua scelta se utilizzi Paypal Paypal può bloccare il tuo denaro in entrata o può o comunque per i trasferimenti passano un paio di giorni tempo del trasferimento ma soprattutto noi sappiamo benissimo che Paypal ti applica mh, i 21 giorni di, di sospensione dei, dei soldi e tutte queste cose con Pioneer non accade almeno ad ora, quindi questo è un vantaggio molto molto strategico per chi è low budget e per chi ha poco budget ora, io penso che sicuramente Payone inserirà delle, dei pending delle cose del genere una volta che entrano in ebay, ma per ora non lo chiede non, non ci sono sospensioni, non ci sono blocchi dei soldi significa di avere i tuoi soldi letteralmente quando vendi e questo è molto molto utile se devi spendere i tuoi stessi soldi per far girare il cash flow il, su Pioneer, non quello che può accadere però è che alle volte almeno utilizzando fuori da ebay non mi riferisco a ebay può chiederti delle verifiche per i pagamenti di entrata per esempio a me mi è accaduto, mi è accaduto che mi ha chiesto dei documenti molti documenti con pagamenti di entrata in realtà tipo un negozio, cioè sito del negozio, screenshot del mio conto Paypal perché ho un trasferimento da Paypal screenshot del mio conto dove ho ricevuto che processato il pagamento e eh, spiegazioni e pagamento ora non è nulla di grave ci ho messo quattro giorni alla fine a farmi dare il pagamento perché non ho mandato per due volte il documento sbagliato perché non era molto chiaro cosa volevano il punto però la cosa positiva è che Python ha ah, un buon supporto clienti sono molto veloci da quello che ho visto eh, hanno anche la live chat in inglese in italiano la live chat non è disponibile quindi comunque in tutto ti di, diciamo alla fine dei conti non mi, non mi trovo male con Pioneer. Eh, questa è un'alternativa. Una cosa importante da sapere se vuoi utilizzare Pioneer con eBay è che tutti i dati dovranno combaciare tra eBay e Pioneer. Eh, se no, non, non si linka A differenza di Paypal, se su Paypal potevi utilizzare qualsiasi tipo di Paypal, anche di un tuo parente, di un tuo amico. Per qualsiasi motivo, magari non avevi Paypal, o non lo so, quello che vuoi. Su Pione non sarà possibile, su Pione sarà un linkaggio mh, come un vero e proprio conto bancario, quindi i dati dovranno combaciare. Questa è una brutta notizia per alcune, uh, per alcune persone, ma è così. Ora, la cosa positiva è che se ti trovi in un paese che non, ha, non aveva, diciamo, per esempio la Russia, la, non aveva l'accordo per fare il Management Payments di eBay, è che lo potrei usare. Questa, ora Andiamo un'altra bella notizia. Può essere una bella notizia per chi è stato sospeso da PayPal. Tutte le persone che vendevano su eBay e sono state sospese da PayPal e eh, hanno avuto il blocco dei 180 giorni, e siete in molti perché molti mi avete anche contattato, potranno continuare a vendere su eBay utilizzando Payoneer o utilizzando il conto bancario. Quindi c'è sempre il risvolto della, della medaglia. Mi raccomando, iscriviti al canale, metti like al video così mi fai crescere. Siamo diventati davvero numerosi, se no non ti porto più contenuti. Eh? Quindi iscriviti. Detto questo, ragazzi, eh, credo che, questo, che questa partnership eh, non sia proprio vantaggiosa per tutti, però, eh, perché da un lato si possono ampliare le, le possibilità di eBay per ricevere i pagamenti, e dall'altro lato, secondo me, partner molto fatto questa partnership con eBay, oltre a crescere, cominciare a inserire blocchi e cose varie. Ma questo lo andremo a vedere. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ciao, alla prossima!